Allora, bentrovati da Gerardo Paterna, oggi eh, diamo inizio ad un ciclo di eh, trasmissioni video dove, dove andremo a fare una serie di interviste utilizzando Hangouts e incontreremo diversi personaggi del settore immobiliare eh, italiano, quindi imprenditori, eh, start-upper ecco, innovatori, quindi tutti coloro che eh, così stanno lavorando alacremente per portare innovazione al settore immobiliare. Oggi abbiamo in eh, collegamento eh, Giovanni Codamer di Catanacà che eh, salutiamo. Ciao Giovanni. Ciao Gerardo, ciao a tutti. Allora, partiamo subito con, con le domande. Allora, Katanaka, no, il nome ispira già eh, così, una sorta di, di cambiamento, no? il cambiamento, eh, la volontà, se vogliamo, di dare un taglio al, eh, al modo in cui si, si cerca casa. Qual è il, il percorso che eh, Katanaka suggerisce? Quindi? Sì, eh, come dicevi, il, il nome si, si ispira alla spada del samurai, eh, quindi che rappresenta un, un simbolo di precisione e eh, di, di velocità. Eh, per cui, diciamo, Katanaka, eh, ispirandosi a questo, a questo simbolo, propone anche un cambio di eh, paradigma per quelli che sono i ruoli e le modalità di ricerca eh, della casa online. Eh, praticamente noi diamo al cliente la possibilità di esprimere con eh, assoluta precisione eh, le, le proprie esigenze e di metterle in un solo clic a disposizione degli agenti immobiliari. Allo stesso tempo eh, gli agenti eh, avranno sulla piattaforma un ruolo attivo quindi la possibilità di eh, offrire un servizio fin, fin dal primo approccio web al cliente sì. andando a fare una selezione di eh, offerte su misura. Eh, la volontà di Katanaka è quella di eh, mettere eh, mettere insieme la velocità del web, l'evoluzione dei servizi web con eh, l'intuito umano che riteniamo essere eh, comunque una parte fondamentale soprattutto quando si tratta di un bene così importante come la casa eh, utilizzando quelli che sono tutti i canali possibili no, in una derivazione omni-channel che oggi è sempre più okay. eh, attuale sempre più indispensabile per offrire un servizio eh, di valore. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, senti, in, in pillole eh, hai fatto già qualche anticipazione, ma eh, quali sono tre elementi eh, che rappresentano i vantaggi, quindi, per chi cerca casa attraverso eh, Katana K? Eh, dunque, facendo una piccola premessa, eh, che è quella che il cliente che approccia il nostro, la nostra piattaforma eh, non è un cliente curioso, no? che ha bisogno di eh, vedere che cosa offre il mercato, quindi il cliente che approccia oggi il portale immobiliare tradizionale, ma è un cliente più evoluto, che si è già scontrato contro eh, l'elevatissimo numero di offerte messe, messe appunto in vetrina, eh, un cliente che, vuole, che ha l'esigenza di soddisfare un, un bisogno. Eh, quindi eh, i vantaggi che ha su questo tipo di clientela sono eh, intanto la possibilità di focalizzarsi, di dare focus alle sue esigenze, come, come dicevo prima, quindi attraverso un, uh, un modulo che eh, chiamiamo K-Mission, che è la nostra intervista guidata, ha eh, la possibilità di esprimere eh, con dei campi chiusi quelli che sono i parametri diciamo, eh, quantitativi che permettono poi alla gente di identificare l'immobile esatto e una serie di parametri qualitativi anche attraverso eh, dei campi eh, aperti quindi una digitazione proprio di preferenze molto molto intime molto specifiche e eh, addirittura eh, attraverso un software dedicato la possibilità di andare a costruire la sua casa ideale eh, ambiente per ambiente dando un'indicazione che va molto oltre no, all'ambiguità all dei due vani piuttosto che dei tre locali ma proprio ti descrivo camera matrimoniale, camera singola, matrimoniale con bagno privato. Quindi riesco a dare un'indicazione molto precisa di quello che io mi aspetto quando andrò eh, a fare il sopralluogo della casa che mi, che certo. mi proporrai. Okay, ok, ok, chiarissimo. Questo è, scusatemi, questo è, è il, primo, il primo vantaggio, insomma. Quindi eh, la conseguenza di, di, questo, di questo vantaggio è eh, il risparmio, ovviamente, di tempo eh, che sia online che, che offline online perché appunto la scrematura degli annunci che, che di primo acchito può, è, è sicuramente un piacere perché a tutti no? fa piacere sapere avere informazioni e raccogliere nel modo più veloce possibile perché questi portali sono, certo. sono fantastici eh, dopo però la prima esperienza dopo la prima settimana di esperienza di ricerca eh, diventa un lavoro che è il lavoro dell'agente immobiliare che il cliente no, non vuole più fare quindi poter risparmiare questo, questo tempo, no? consegnando un'intervista e, e dando la possibilità ad altri di farlo per te è, è un vantaggio secondo me molto importante di conseguenza si ha poi anche un, un risparmio di tempo offline eh, ovvero eh, non essendo io cliente che vado a fissarmi un appuntamento per un immobile che non conosco e che ho giudicato attraverso un annuncio delle fotografie eh, è molto più probabile che seguendo un percorso guidato che mi porta appunto a confrontarmi su quell'immobile con quella gente prima di andare a fare il suo colloogo, riesco ad ottimizzare e ad andare a vedere case che sono veramente in target. Quindi un grosso risparmio di tempo. E il terzo vantaggio è l'instaurarsi eh, di una relazione sì. con quello che noi eh, vorremmo che fosse non solo l'agente immobiliare ma anche un consulente. Chiaro, Perché eh, il ruolo che è ha l'agente immobiliare dal nostro punto di vista eh, è un ruolo molto importante che va oltre al ti faccio vedere la casa e ti organizzo la, la parte documentale, ma eh, a nostro avviso è un ruolo che va appunto eh, fatto di relazione, di fiducia, fiducia fondamentale per l'acquisto di un bene che è un bene importantissimo e che oggi è soggetto di eh, normative sempre più stringenti, eh, regolamenti edilizi, insomma controlli che eh, un buon agente immobiliare deve essere in grado di trasmettere. Chiaro, chiarissimo. Senti, ehm, cosa importante, eh, volevo un attimo ricondurre, focalizzare eh, la nostra chiacchierata eh, su un'iniziativa recentissima che riguarda proprio l'intervista automatica, quindi il concetto di intervista automatica che si inserisce all'interno del, del portale Katanaka, quindi volevo che eh, ci parlassi un attimo di questa, di questa new entry. Yes, molto volentieri, eh, sì eh, l'intervista automatica eh, nasce come esperienza che abbiamo fatto sul campo durante tutto il 2017, quindi contro ogni previsione eh, negativa che era, insomma molti sostenevano che sarebbe stato molto difficile portare un cliente a impegnare 15 minuti del suo tempo previa registrazione a raccontare i fatti suoi su una piattaforma web per ottenere un servizio. Eh, questa scommessa noi in parte l'abbiamo vinta, abbiamo visto che chi ha l'esigenza fa questo percorso, si mette quindi nelle mani a disposizione della città comunitare e eh, abbiamo iniziato a creare il nostro mercato nelle città principali, ovviamente questo per città principali intendo Milano e Torino che sono le nostre aree di, di test eh, per questioni eh, ovviamente di, di budget e di focalizzazione. Certo. Eh, visto però che questo strumento ha un, un ritorno e a nostro avviso può essere un facilitatore e un acceleratore anche per l'agenzia la, immobiliare singola, abbiamo deciso di, di creare proprio un servizio dedicato che permetterà agli agenti di proporre la nostra intervista ai propri clienti in varie modalità che andranno dall'online con la condivisione di semplice link, alla possibilità di installare un widget sul proprio sito. Eh, anche all'offline con la possibilità di semplicemente di, di attaccare un adesivo, un QR code che riporta poi all'intervista eh, e quindi di proporre questo percorso alla propria clientela eh, specificando che quel cliente che accetterà questo questo invito sarà un cliente che l'agenzia avrà eh, in esclusiva per un periodo di tempo quindi avrà la possibilità di gestirsi e di fargli le, le sue offerte su misura quindi di anticiparlo e di, e di fargli provare un'esperienza di ricerca innovativa, ok, chiarissimo. E, senti, io ascoltandoti, eh, cioè, non posso fare a meno di riflettere sul fatto che eh, probabilmente l'attività che fate, che fai con Catana K è molto così affine, se vogliamo, a quella del property finder. Che sappiamo essere una tendenza ormai in atto da qualche anno eh, dove l'agente immobiliare decide di. Eh, seguire eh, esclusivamente il, il cliente eh, acquirente, quindi quello che cerca casa. Eh, ci sono dei punti di contatto? Eh, assolutamente sì, l'esperienza eh, ci ha portato. No? Io come agente immobiliare mi ha portato già insomma, quando esercitavo la professione a rivolgermi ad un pubblico molto ristretto e a offrire questo tipo di servizio. Catena a Casa, se vogliamo, è un po' un un'industrializzazione di questo processo eh, quindi non è un servizio per pochi, per pochissimi ancora in Italia per, per questione appunto di business plan insomma, sarebbe stato troppo riduttivo eh, darlo solo a, ai pochi che si sono cimentati in, in questo tipo di, di offerta ma eh, fonda proprio il suo principio su quello che è la base dell'offerta del, del property finding, ovvero la consulenza cioè io non ti sto vendendo la casa ma ti sto vendendo un servizio che è quello di affiancarti nella ricerca della casa quindi a nostro avviso l'agente immobiliare tradizionale che comunque vuole sopravvivere a quello che è un mercato sempre più concorrenziale sempre più eh, ricco di offerte anche di, di player rivolti alla disintermediazione alla notizia facile ad un accesso diretto no? eh, è quello proprio di cercare di spostare la loro, il loro posizionamento non sì. sull'immobile, che ha una conseguenza, ma eh, sul servizio che, che eh, offrono e quindi appunto l'installazione di un rapporto, le relazioni, la fiducia, la, il fatto di poter dare valore, che sono tutti diciamo, contenuti che la nostra piattaforma prevede eh, a disposizione della gente. L'ultimo aspetto che riguarda eh, una questione che mi sta un po' a cuore, no? che, eh, le sinergie che si possono creare tra eh, aziende che lavorano proprio nella filiera eh, dell'intermediazione immobiliare, quindi di fatto dei servizi. Quindi mi viene da pensare che so io alle reti agenziali, eh, ai portali di annunci, alle software house. Eh, mh, quali tipi di, di così, sinergie eh, tu vedi possibili quindi tra katanaka e tutti questi soggetti ma eh, guarda eh, katanaka vorrebbe essere ha eh, l'ambizione di diventare una community di agenti immobiliari no? dove dove la gente a voce gente inteso come agente immobiliare a voce in capitolo quindi ha importanza eh, è chiaro che in questo processo eh, tutti i player che hai, che hai citato possono avere un, ruolo. Quanto riguarda le reti eh, c'è un po' di chiusura ancora, no? c'è ancora un po' un modello, se vogliamo, un modello di business un po' antiquato. E, eh, che tiene conto, magari dell una... tiene conto forse dell'esigenza eh, di fare mass market, mentre invece eh, il vostro di fatto è così, un approccio un po' più selettivo. Parlando dei modelli esatto, di, di esatto. diciamo dotati dalle reti. Assolutamente, eh, assolutamente <ride> sì, infatti, infatti eh, non a caso poi abbiamo pensato anche appunto rispetto al, al primo al primo istradamento che era quello di creare il marketplace, di creare la community, anche di offrire un servizio che è quello appunto di, di, di dare questa intervista, no? di offrire una, una, una riduzione dei tempi che si impiegano in agenzia per, per selezionare i clienti. Eh, che è anche una chiave di accesso appunto a, a, alle reti eh, perché è un, è un servizio mirato che ogni, ogni singolo eh, agente che decide di aprire la sua filiale può utilizzare eh, mentre per quanto riguarda i portali immobiliari sicuramente noi eh, ovviamente con il massimo rispetto di big player eh, non, non ci poniamo come, come concorrenti assolutamente, assolutamente no eh, perché eh, parte che sarebbe assurdo perché tra parte di player c'è una marea di, no, di siti paralleli che eh, rappresentano la stessa cosa fatta in maniera più o meno diversa certo. eh, ma potremmo rappresentare il, il collo dell'imbuto cioè quando il cliente entra nel funnel di ricerca no, quando arriva a stringere, arriva a quel punto in cui ha acquisito quella che nella nostra guida la ricerca della casa è, è lo step numero uno cioè la consapevolezza di quello che hai bisogno, cioè il fatto che tu hai focalizzato veramente, hai messo a, a punto le tue esigenze, ecco a quel punto noi potremmo essere sinergi, sinergici con il portale, nel senso poi offrire un servizio anche a quel tipo di cliente, sarebbe, sarebbe anche molto, molto interessante ovviamente. Certo. E per quanto riguarda le software house, al di là dei, dei gestionali che sono sicuramente un elemento fondamentale di, di connessione con le agenzie stiamo già lavorando alla sincronizzazione con, eh, con i principali insomma, player nel mercato, nel mercato nazionale per dare un servizio agli agenti una, di celerità nel caricamento degli annunci eh, vedo molto interessante anche eh, altri aspetto scusami, altri, altri eh, soggetti che magari lavorano dei, altri diciamo, soggetti, che possono essere esatto, complementari che, che no. mm. esatto che vendono un servizio alle agenzie immobiliari eh, che sono ad esempio appunto le, le aziende di virtual tour piuttosto certo. che le aziende di analisi dei dati piuttosto che eh, chi fa le planimetrie insomma tutti quei player che offrono servizi digitali eh, 4.0 agli agenti e che fanno anche loro come, come noi magari fatica a far percepire il valore introducendo questi strumenti tra l'altro alcuni sono già anche presenti sulla nostra piattaforma eh, in collaborazione con, con noi eh, sì. avrebbero un, il vantaggio di portare a conoscenza di queste, di queste realtà anche eh, portare di queste realtà anche il cliente certo. e quindi dare una consapevolezza al mercato e anche una, fare in modo che sia il cliente stesso a pretendere dalla gente quel tipo di servizio dare più consapevolezza al, al mercato che esistono metodi di comunicazione migliori, eh, esistono fonti di notizie più rapide e, e quindi portare poi anche ad una selezione naturale no, di, okay. eh, di quegli agenti che non vogliono evolversi rispetto a chi invece esporta la tecnologia. Chiarissimo, chiarissimo. Bene allora, intanto Giovanni grazie, ti facciamo un grande in bocca al lupo per questa iniziativa, lasceremo ovviamente sotto questa intervista una serie di link magari per accedere facilmente alla piattaforma e poterla di fatto provare se sei d'accordo assolutamente sì, benissimo, anzi ti ringrazio okay. e quindi in chiusura Gerardo Paterna vi saluta e vi aspetta la prossima intervista con un'altra persona, azienda che sta cercando di innovare il mercato immobiliare italiano e quindi ci vediamo sicuramente presto, un saluto